in diretta amici di Le Fonti TV e allora l'abbiamo anticipato poco prima della pubblicità, apriamo una parentesi importante in questo blocco eh, per parlare di un settore, un settore in particolare che ha sempre rappresentato... Una, una, una parte importante dell'indotto del nostro paese che ovviamente insieme ad altri settori con tutte le crisi che, perché purtroppo dobbiamo dirlo questa, eh, questa è la narrazione di quello che è accaduto in questi anni, tutte le crisi degli ultimi anni è stato penalizzato, insomma non è stato l'unico però vogliamo cercare di capire cos'è accaduto, come si è evoluto e, che cosa, eh, e a che punto siamo arrivati oggi, lo leggete in sovrimpressione turismo in Italia dati e indotto, ovviamente Partiremo un po' da discorsi generali per poi entrare nel dettaglio. Chiaramente la prima crisi che ha penalizzato il settore del turismo è stata quella del Covid, eh, quando tutti eravamo bloccati, addirittura non potevamo uscire dalla porta di casa nostra, figuriamoci. Ma anche dopo eh, diciamo che le cose si sono trascinate, anche quando finalmente abbiamo eh, ripreso a viaggiare c'è stato un periodo in cui c'è stata paura di farlo, no? proprio sempre per il Covid. Poi finalmente abbiamo cominciato un po' a lasciare da parte i timori ed è arrivata la crisi dei prezzi quindi con tutti i prezzi che sono aumentati con l'inflazione insomma cerchiamo di capire se oggi la situazione è un po' cambiata se voi googlate come vi dico spesso appaiono anche notizie confortanti della serie turismo la crisi è finita e allora io ho invitato in studio, ho chiamato in studio per eh, cercare di capire di più Stefano Pompili, CEO di Veratur che ringrazio per essere qui Buongiorno. mi fa molto piacere ritrovarti Stefano, ben trovato Grazie, buongiorno. Da dove vogliamo partire? Allora facciamo così, partiamo da quello che ho detto adesso, ho sì. letto, turismo la crisi è finita, è così? E poi naturalmente entriamo nel dettaglio. Ma diciamo che dopo due anni veramente pesanti di pandemia, dove siamo rimasti di fatto chiusi nelle nostre case, possiamo dire eh, il turismo è ripartito fortemente, abbiamo assistito a un'estate straordinaria dove c'era veramente la corsa a trovare la vacanza, la corsa a capararsi quella vacanza sognata nei, nei due anni. D'altra parte il turismo come sapete è stato uno dei settori più colpiti in assoluto, certo. abbiamo perso l'80%, però in questo 2022 il turismo sì. generale nel caso specifico dei tour operator, ma anche della parte aviation, le compagnie aeree che hanno avuto veramente un momento complesso in questi due anni, ha perso circa l'80%. Ebbene, il 2019, 2022 lo ricorderemo per un anno di ripartenza, si è recuperato più o meno circa il 70% di quello che facevamo nel 2019, la crisi dei prezzi e dell'energia sta influendo pesantemente, come tu giustamente raccontavi, però voglio anche essere un po' ottimista, anche perché il settore turistico è uno di quei settori che io lo posso dire incomprimibile, Abbiamo vissuto in questi ultimi vent'anni tantissime crisi, io ricordo le due più importanti, l'11 settembre del 2001, piuttosto che la guerra del Golfo del 92, dove il settore si bloccò completamente, ebbene, nonostante questo, mesi dopo siamo ripartiti. Il Covid è stata la, la più forte certo. in assoluto. Eppure un'estate come il 2022 non la ricordiamo, cioè abbiamo recuperato tanti numeri rispetto Ho al 2019. Ho detto bene che al di là poi del periodo proprio di restrizione, sì. di lockdown, sì. c'è stata la coda, quella in cui effettivamente avremmo potuto viaggiare come prima, sì. ma molte persone non lo facevano per la paura del contatto, per la paura sì. non solo di, del contatto in realtà, anche di trovarsi magari in un altro paese che prevedesse delle regole differenti e di rimanere in qualche modo bloccato lì, insomma. C'era proprio questo timore, no? Sì, diciamo che il 2021 è stato esattamente l'anno contraddistinto da quello che tu hai raccontato. Fortunatamente la Farnesina da, febbraio, da marzo 2022 ha aperto completamente il mondo. Da lì la gente ha iniziato a tornare a viaggiare su mete di lungo raggio. Eh, ricordo a tutti che Oceano Indiano, piuttosto che Caraibi, mete storicamente molto forti, nella, nella parte invernale sono rimaste chiuse per tre anni e finalmente questo inverno, inverno 22-23, sarà l'inverno, secondo noi, della ripresa piena. Torneremo finalmente a tornare a fare un Capodanno a Zanzibar, piuttosto <ride> che un Natale alle Maldive. Questo è sicuramente un risultato importante. Fammi dare qualche suggerimento allora per, eh, per mete turistiche che sono sia richieste, gettonate, ma anche eh, interessanti. Intanto chiedo, visto che l'hai anticipato, alla regia sì. il terzo titolo dove sì. ci ho voluto mettere una domanda. Tu hai parlato del 2022 come sì. l'anno della ripresa per il turismo. Sì. In realtà mi stavo chiedendo se il 2023, forse perché siamo comunque a fine anno, se effettivamente il 2023 sarà l'anno della ripresa che magari consacrerà insomma, questa ripresa, che è già iniziata quello che ci hai detto tu, stando a quello che ci hai detto tu nel 2022. Sì, sarà un anno ancora positivo, però con tutta onestà non credo che recupereremo tutto il gap 19 nel 2023. Credo che questa differenza possa essere completamente, rientrerà nel 2024. Il 2023 sarà ancora un anno di consolidamento, purtroppo i primi dati economici che ci arrivano, questa crisi ed energetica importante che sta colpendo il Paese, ma anche il caro prezzo. Viaggiare, ecco, ricordiamolo, non è la costa, il 15% in più, in alcuni casi anche il 20%. Biglietti aerei, eh, con voli di linea che aumentano anche di cifre importanti, pertanto non diamo per scontato di raggiungere completamente. Io credo che il 24 torneremo a fare quello che facevamo nel 2019, come volume generale del settore turistico. E che poi corrisponde un po' anche con l'anno in cui si parla di finalmente un'inflazione che tornerà eh, nella norma, eh, più vicina insomma a, al famoso 2% che è la media delle banche centrali, finché chiaramente i prezzi saranno così alti, finché eh, purtroppo la situazione delle famiglie, delle imprese, sarà penalizzata da questo caro Prezzi che colpisce proprio anche i beni di prima sì. necessità. Purtroppo eh, tutte le spese superflue, eh, mi spiace dirlo, nel senso che poi anche il viaggio in sé in una situazione economica più Florida non è una spesa superflua perché riguarda il nostro benessere, no? come tutto del resto, però chiaramente poi le famiglie si trovano a dover gestire il budget familiare che si è ridotto perché Devo il potere d'acquisto si è abbattuto per questa, per questa situazione. Quindi comunque questo sta pesando. Ecco, questa è la, la crisi Covid, l'abbiamo analizzata, crisi dei prezzi e quindi inflazione sta, sta pesando. pesando anche perché, se guardiamo poi le materie prime, troviamo un petrolio che da un anno all'altro ha raddoppiato esatto, i suoi costi. Infatti. Io ricordo novembre 21, valeva 21,65 65 dollari al barile, siamo arrivati a luglio 22 che ne valeva 130, il dollaro è passato da 1,20 a 0,97, sono piccole ma importanti variabili che fanno evidentemente lievitare il costo del viaggio, noi siamo legati a questi due fenomeni, dollaro da una parte e carburante dall'altra. Certo, Beh, e poi c'è anche il tema proprio dell'italiano che in questo momento tende a tenere i soldi fermi e a risparmiare, vabbè il risparmio c'è sempre, però in questo caso il risparmio è molto legato proprio alla paura di non avere poi i soldi per far fronte alle necessità quindi insomma l'aumento dei carburanti ti preoccupa preoccupa sulla parte invernale soprattutto eh perché sì, certo. un viaggio a lungo raggio ha uno componente molto forte di costo del biglietto aereo aumentando il carburante potrebbe ancora aumentare quello che voglio tranquillizzare, è ecco, il consumatore il lato Veratour, noi abbiamo sì. un blocca prezzo che vorrei raccontare perché ti dà la possibilità... E infatti da, dacci anche la vostra sensazione, no? dal vostro osservatorio interno. Sì, allora abbiamo detto carburante sicuramente in primis come osservatorio, però abbiamo trovato questo sistema che piace al consumatore, dove blocchiamo il prezzo, eh, c'è una piccola fee da pagare che è una quota gestione oneri e, e valute, una volta pagata quel piccolo fee di ingresso... Anche se il dollaro o il carburante dovesse raggiungere i livelli importanti, il prezzo sarà bloccato, il turista non pagherà un euro in più. Insomma, questo non è male, intanto io mi sto guardando queste immagini che scorrono e eh, che almeno mi fanno sognare, quindi eh, dammi già una meta che secondo te può essere interessante e così poi parliamo anche di quelle che sono le previsioni per le feste natalizie, no? perché poi anche questo è un momento importante dell'anno, noi quando pensiamo ai viaggi pensiamo all'estate, però il momento, un altro momento clou no? è quello... È proprio Natale. Il Natale e Capodanno, intanto una meta che consiglieresti? Allora, sulla parte invernale, su una vacanza invernale, sette ore di volo, darei Zanzibar in assoluto e anche l'isola di Capoverde, è fantastica, siamo nella parte dell'Africa, un posto straordinario, sono delle piccole isole chiamate isole di Capoverde dove Sal è l'isola principale, sono 5 euro e mezzo di volo, con un costo ancora, con un rapporto qualità-prezzo eccellente, consiglio Zanzibar da una parte e Capoverde dall'altra. Chi può? Le Maldive, con degli atolli fantastici. Ah, beh, ecco, Le Maldive hanno avuto un incremento di prezzo importante. Lato Natale-Capodanno, dove, ahimè, dobbiamo essere e raccontare che c'è stato un tutto esaurito, Abbiamo avuto una prevendita ecco, fortissima. Come chiamo, regia, grazie, turismo e rincari, fotografia del settore, così capiamo anche no? questo binomio turismo e rincari, eh, cosa, sta, co cosa sta portando a fare insomma, chi è interessato a viaggiare, quindi a partire proprio dal periodo di riferimento che è questo, quello invernale, Natale Capodanno. Su Natale e Capodanno si prevedono oltre 20.000 italiani che andranno a Sharm El Sheikh. Si ritorna alla media egiziana... Perché? Perché tre ore di volo, il sole tutto l'anno e possiamo dirlo l'ottimo rapporto qualità prezzo eh sì. ha portato tantissimi italiani quest'anno a raggiungere questa meta. Non solo noi ma tutto il comparto turistico sta facendo veramente dei numeri, dei volumi importantissimi su questa straordinaria meta che non muore mai, alla fine Sharm va sempre di moda. Spesso viene scelta proprio anche perché costa meno, no? Sì. Eh, non è che possiamo nascondere le, le difficoltà che ci sono oggi e a parte il fatto che è un posto sicuramente molto bello proprio per il mare, anche la vicinanza e poi sì. insomma il, il fatto di, di essere sicuri di trovare bel tempo perché quella è una delle, vale. delle prime cose che si guardano perché eh, se, se, se magari si va una settimana in vacanza e c'è brutto tempo tutta settimana ci si mangia un po' le mani, però appunto è eh, soprattutto il prezzo che rimane effettivamente molto competitivo. Eh, e che a volte non riesce proprio a, a essere comparabile con altre mete, che, che sono anche più belle ovviamente, che hanno dei costi però differenti. Ma guarda, io ho fatto recentemente un paragone tra una settimana bianca in un albergo normale a Capodanno e una settimana, compreso il volo, a Sharm Sheikh. E ti assicuro che ci sono 30-40% in meno di differenza andare eh, in Egitto che non andare in Italia. Capisco il tema, l'energia elettrica, l'ineamento artificiale, che comunque alla fine ha dei costi importanti, tutta la parte di riscaldamento. Però oggi, ahimè, costa molto meno fare questi viaggi a trovi di volo in un posto dove trovi il sole, come raccontavi tu, ci sono 27 gradi previsti per Natale, ormai avviene da. 5-6 anni e la gente ne sceglie veramente con le famiglie, è un viaggio molto di famiglia, sia Natale che, un viaggio che di Capodanno. Famiglia. È vero, sono d'accordo, um, ma più in generale Stefano se dovessi chiederti come sta cambiando il mondo del turismo, perché poi sì. sappiamo che quando ci sono delle situazioni che scombinano un po' le carte, no? e quindi la crisi eccetera, eh, mh, si riparte magari in modo diverso magari sì. anche in modo eh, com come dire, con un approccio più positivo o magari con un approccio più evolutivo no? che accelera dei processi che magari sì. erano lì latenti eh, se ci sono dei nuovi trend nuove esigenze cioè cosa, cosa avete mh, verificato da questo punto di vista? Ma abbiamo visto che dopo la pandemia la gente ricerca l'esperienza sempre di più il viaggio tailor made il fatto su misura per il cliente un viaggio combinato che mixa mare con cultura è in assoluto la meta più, eh, più richiesta, ma posso dirti in primis la cosa che la gente ricerca è in assoluto una cosa, la qualità. Si tende a spendere di più ma avere la eh qualità beh, nella vacanza. Se, a volte sentiamo che poi vanno a finire le, le situazioni peggiori anche l'associazione dei consumatori, di, di, di casi disastrosi in cui ovviamente soprattutto quando si fa da soli no, si vedono delle fotografie stupende diciamo che quasi mai corrispondono alla, alla realtà, però se... Voglio dire, se si differisce in qualche cosina non importa, a volte invece si trovano delle, delle, delle realtà disastrose, ecco, e lì magari si spendono anche dei bei soldini. La qualità è comunque al primo posto, La lo qualità. vediamo nelle ricerche, pensa nel nostro mondo stiamo sempre più ricercando strutture upscale che possono intercettare clienti, il lusso stranamente o per fortuna sta tornando veramente... A proposito del lusso, Stefano, ecco cosa volevo chiederti, perché abbiamo visto dei dati eh, analizzando i vari settori che riguardano proprio il lusso che non, non perde mai pezzi, eh, diciamolo così, nel senso che rispetto al trend ovviamente un po' ribassista in generale che parte dal mercato e dei vari settori, no? proprio per la crisi in corso, il lusso prevede non, solo, non prevede un ribasso ma addirittura un rilancio un, esatto, un rilancio e io sinceramente leggo l'ho detto anche in altre occasioni visto che ci sei qua tu ne approfitto perché tu magari mi puoi dare una risposta ancora più precisa io ovviamente leggo molto il turismo al, al lusso ovviamente per un certo tipo di turismo perché anche il turismo è fatto da diverse situazioni, però, eh, non so, eh, a Milano, ma nelle grandi città, eh, chi frequenta i quartieri del lusso, della moda, eccetera, i turisti che arrivano da fuori Italia. Ecco, tu come vedi questo, questo agga, aggancio e gancio? Ma è un fenomeno in evoluzione completa. Cioè se una cosa aggancio... può trainare l'altra, no? perché poi appunto se il settore del lusso non perde mai pezzi, magari può aiutare anche il settore del turismo a non a perderli. Lo, lo vedo anche nella mia città che è Roma, dove nell'ultimo anno hanno aperto 10 strutture a 5 stelle e non capitava a Roma da sempre. Ecco, 10 strutture in una città comunque complessa, molto visitata da turisti di tutti i generi, evidentemente il lusso, il fashion sta trainando tantissimo. Nel nostro osservatorio stiamo vedendo che le strutture di categorie superiori sono quelle che vengono vendute prima. Ehm, stiamo immaginando adesso un'apertura in Africa di un nuovo risorso, in una nuova destinazione, categoria lusso a 5 stelle, che va a intercettare evidentemente un cliente che ha bisogno di trovare appunto nel lusso e nella particolarità l'esigenza per il suo viaggio. Eh certo, quindi insomma diciamo che eh, ecco, stavo proprio cercando il, la percentuale precisa Beni di lusso, si parla di un 2022 da super record, ricavi in aumento del 22%. Eh, insomma, È un dato che ci fa pensare. Certo, trinità. soprattutto se messo a confronto con altri. Il mercato vola a 1.400 miliardi. Tanti stranieri però, più. ecco, ci tengo a dirti Tanti stranieri che, che appunto, per quello legavo sono più stranieri il... che noi italiani. Io lo vedo a Roma, ero settimana scorsa a Londra in una convention e vedevo che c'è nelle aree di MyFair di Londra veramente una serie di ristoranti nuovi che hanno aperto, strutture alberghiere, fashion, tantissime boutique di alto livello, evidentemente questo consumo, questo modo di, di, di fare turismo sta prendendo piede. Mm. Speriamo che anche i nostri italiani possano godere di questa ripresa e questo modo di viaggiare a 5 Stelle. Certo, ti chiedo le ultime due cose che poi mh, si combinano con quello che già stavamo dicendo, il rischio di, del fai da te. Non sì. uh, sempre negativo ci mancherebbe, bisogna avere un po' di, di mestichezza e di raziocinio soprattutto magari confrontare ecco, sì. questo, ma, ma lo dico da utente normale, eh, voglio dire che molto spesso cerca eh, online le situazioni. ti chiedo se oggi intanto ci si rivolge ancora molto a tour operator e quindi a proprio viaggi organi più organizzati che poi sono proprio certo. essenzialmente viaggi organizzati ma quasi e poi se le prenotazioni proprio a causa della, della crisi e dell'incertezza economica vengono più sottodata sperando magari di trovare i, last, i famosi last minute, no? quindi prezzi più convenienti qual è mh, la tendenza da questo punto di vista? Diciamo che con la pandemia abbiamo tutti imparato a vestirsi attraverso il web, a comprare addirittura la scena eh, attraverso certo. un delivery e abbiamo anche di più imparato a comprare il viaggio eh, attraverso il, il digital. Lato nostro, noi vendiamo circa il 96% attraverso le agenzie di viaggio e solamente un 4% eh, attraverso diciamo, il, il portale direttamente al pubblico, però c'è una tendenza sui viaggi evidentemente low cost, una percentuale molto alta, utilizzare compagnie low cost piuttosto che motori di ricerca e cercare il, il prezzo basso. La tendenza purtroppo rispetto agli anni scorsi cala un po' la prenotazione anticipata e fa spazio a un viaggio sottodata. Abbiamo visto che questi ultimi 4 mesi hanno visto un arco temporale, un'effinenza temporale di appena 25 giorni dalla data di partenza ah, alla data della prenotazione. Beh. Cosa che si è ridotta moltissimo. Nel 2019 c'era un 60% di programmazioni che avvenivano con forte anticipo. Crediamo e speriamo che questo fenomeno possa riportarsi ai livelli del 2019 tranquillizzandosi anche la situazione economico-finanziaria che in questo momento tocca l'Italia certo. in maniera pesante. Ah, quindi è meglio sempre prenotare un po' prima? Sì, sì. Te lo sì, dicevano che prenota sempre all'ultimo però. No, all'ultimo alla fine paghi <ride> di più, perché le nuove tecniche di pricing ci dicono che prenotare in anticipo ti dà la possibilità di poter risparmiare. Si chiama lo yield management. Ecco, vedi, diciamo alla questo, fine. <ride> visto che il risparmio in questo momento è sicuramente uno dei concept più, più seguiti e più di moda, esattamente, beh, allora, questo, questo serve anche a me, chissà se mai riuscite. In anticipo me. si spende ancora meno. In anticipo si spende <ride> e ancora E si scegliono i posti migliori e le camere migliori soprattutto. Cercherò, cercherò di entrare in questo, in questo mood. È che a volte no, anche la, la vita frenetica, sì. non solo che riguarda me ovviamente, che riguarda tutti, non consente di fare troppi, troppi progetti a Beh. lungo termine, e sperando che non sia invece dovuto a una crisi economica che ci auguriamo tutti possa terminare. Grazie a Stefano Pompili, CEO di grazie Veratur, naturalmente, insomma, per tutte le informazioni il team è a disposizione. Insomma, grazie anche per queste immagini stupende che ci hanno fatto un po' sognare. E, vabbè, ti farò sapere quale sarà il mio prossimo viaggio. Allora, questo... Siamo qui. <ride>